Il sabato di Premier League, United e Arsenal, conferme in trasferta? Liverpool con L e Cancelletto 039 punto e virgola obbligo di vittoria. Dopo gli spunti offerti dalla prima giornata, la seconda può già significare riscatto per alcune squadre, conferme per altre, ogni punto perso. Che sia agosto, dicembre o maggio, in Premier League conta ugualmente, ragion per cui le Big non vogliono lasciarne per strada. Nemmeno oggi, nel sabato della seconda giornata. Il programma del sabato. La prima a scendere in campo nellodierna giornata è il Manchester United, probabilmente la squadra più convincente della Lega settimana scorsa, con il 4-0 secco al West Ham. Le certezze trasmesse da Lukaku, Matic, Rasford e compagni inducono Mourinho a continuare sulla stessa linea, con Herrera che dovrebbe però far diventare il modulo un 4-3-3 giocando al posto di Juan Mata. Di fronte, alle 13.30 al Liberty Stadium, Kelos van alla ricerca della prima vittoria dopo lo 0-0 col Southampton all'esordio e con tanti occhi puntati su Tammy Abraham, che giocherà al posto di Lorente, ancora infortunato e non al meglio, Un punto in classifica è anche il bilancio finora del Liverpool, il cui esordio in Premier è stato offuscato dal caso Coutinho, anche oggi escluso e ormai pronto a volare a Barcellona, anche se si attende l'offerta giusta, e viziato da errori difensivi che han permesso al Watford di rimontare fino al 3-3 finale. Ad Anfield può però essere un'altra storia. Soprattutto contro il Crystal Palace di De Boer, distrutto Ludersfield alla prima e senza la fantasia di Zahn nella gara delle 16 odierne. I Reds potrebbero invece cambiare qualcosa, soprattutto in ottica playoff di Champions League contro l'Offenheim, mercoledì sera il ritorno in terra inglese dopo la vittoria per 1-2 all'andata. Liverpool e Palace in un'amichevole estiva. Fonte immagine, Sky Sports. L'ultima avversaria in Premier degli Uomini di Klopp è invece di scena in trasferta, al Vitality Stadium. Dopo il primo punto conquistato a sorpresa, il Watford meno incerottatissimo, tra problemi muscolari e altro, può pensare di compiere un altro passo in avanti contro il Bournemouth che dovrebbe lanciare Defoe dall'1. A proposito di esordi dal titolare, ST. Maris potrebbero assistere alla prima di Mario Lemina, il Southampton ospita il West Ham ferito una settimana fa e punta alla vittoria, con Billy che non può rischiare troppo. Meglio è andata la prima a Leicester, sconfittosi per 4-3 dall'Arsenal. Ma autore di una buona partita, sarà tutto da confermare al King Power Stadium, a partire da oggi contro il Brinkton, in un match dove le Foxes, anche al netto delle assenze di Anaco, Iborra, Mendy, Ute e Drinkbutter, partono favorite. A chiudere il programma delle 16 che è invece una sfida all'insegna del pragmatismo tra il Burnley di Sandyke. Autore del miracolo alla prima sul campo del Chelsea, e il West Bromwich di Tony Pullis. L'ultimo impegno del sabato è invece al Britannia Stadium, la casa dello Stoke, dove arriva un Arsenal chiamato a confermare la grinta e la determinazione messe in campo all'esordio con il Leicester, ma riscattando i notevoli problemi difensivi manifestati nel 4-3 dell'Emirates. Oltre ai soliti Visere e Cazorla, non sono della gara lo squalificato Koscielny e Sanchez, che rientreranno tra una settimana contro il Liverpool, in difesa potrebbero rivedersi Mustafi e Mertesakar, mentre Ramsey e Giroud si candidano a due posti da titolari. Per i padroni di casa poche sorprese previste, Jesse dovrebbe partire in panchina, mentre show promoting va verso una maglia da titolare alle spalle di Beraino. La giornata proseguirà domani con le sfide tra Huddersfield e Castle e il big match tra Tottenham e Chelsea, per poi chiudersi lunedì all'Etihad Stadium, il Manchester City ospita l'Everton, area di derby per Ronei.